Buongiorno, questa volta vi presento un uh, orario mensile di lavoro per il personale infermieristico. Le condizioni che abbiamo messo sono 4 infermieri e 3 OS alla mattina, 3 infermieri e 2 OS al pomeriggio, 2 infermieri e 1 OS alla notte. Uh, la lettera usata per mattina è la M, orario di lavoro dalle, 6, dalle 7 alle 13 per un 6, uh, 6 ore lavorative, pomeriggio dalle 13 alle 20, notte dalle 20 alle 7. Uh, per rispettare tutte queste regole uh, abbiamo fatto contatori dei turni. Comunque in questo applicativo questi orari possono essere cambiati modificando il Uh, l'orario di entrata e di uscita e si può inserire anche una pausa questo, uh, questa leggenda può essere modificata in uh, funzione delle necessità per esempio se noi adesso cambiamo con l'orario di mattina dalle 6 alle 14 Mettendo anche una pausa di 30 minuti, come vediamo l'orario di lavoro diventa 7 ore e 30 e cambierà in tutte le formule. Ritorniamo intanto all'orario che abbiamo fissato, inizialmente. In questo modo partiamo con questo orario di lavoro. Questa leggenda la troverete giusto nella pagina dell'orario sotto uh, l'orario effettivo di lavoro che sarà stampabile. Qui si possono modificare L'orario di entrata e di uscita e compilare in caso di bisogno eh, con le diciture che vi servono a voi. Eh, per il calcolo dei eh, giorni lavorati, eh, mattina, pomeriggio e notte, essendo positive, eh, si fa la somma, invece, smontate note, riposo settimanale, ferie. Congedo ordinario uh, e legge 104 uh, si scalano non avendo un valore come giornata lavorativa. Uh, L'unica cosa che ho aggiunto qua in caso di dubbio, per mattina e pomeriggio ho inserito un 6 ore e 30 de, uh, per aver calcolato come giorno lavorativo. Con il dubbio uh, dell'orario preciso. Uh, come ho detto, abbiamo usato l'orario di lavoro mensile per uh, aumentare la visibilità. Abbiamo uh, nascosto la barra multifunzione, ma si può aprire e usare tutte le uh, funzioni di Excel uh, come si compila questo questo orario e cosa ci offre per prima cosa abbiamo un contatore uh, per verificare l'inserimento corretto del del personale, un contatore di personale turno per ogni giorno, infermieri OS con una condizione uh, formatazione condizionale che ci segnala in caso in cui il numero di persone non è stato quello prestabilito uh, per ogni possibilità di inserimento. Partiamo del, dall'inserimento dell'orario. Vi presento anche che sulla prima pagina uh, c'è anche, andiamo in cima, vediamo un totale delle ore mensili programmate e un totale dei giorni lavorati per ogni persona. Completamento di, di questo orario si farà uh, specificando un mese, anno ah, e inserendo la griglia dell'orario nella seconda pagina tutto sarà trasferito in modo automatico sulla prima uh, l'unica uh, possibilità è, uh, essendo la pagina dove si fanno tutti i calcoli è di inserire i nomi de, del personale infermeristico e di cambiare la data il mese che dobbiamo calcolare uh, partiamo a un esempio pratico de, compilando la griglia abbiamo la possibilità di verificare inserimento de, dei nostri dati. Abbiamo anche un riposo settimanale. Per verificare se i nostri dati sono corretti, momento in cui facciamo un, uh, un blocco i quadri noi adesso li abbiamo già bloccati così eh. bloccare i quadri riusciamo di andare mantenendo andare a fine e come vediamo ogni nostro inserimento uh, risulta nei contattori uh, abbiamo inserito una persona la mattina un primo giorno uh, di lavoro. De quante mattine ha fatto infermiere uno? Fino adesso abbiamo programmato una mattina, un pomeriggio, un turno di notte, uh, smontante notte. Nello stesso tempo abbiamo calcolato, sono tre giorni lavorati per ogni persona perché sono mattina, pomeriggio e notte, invece smontante notte. E riposo settimanale non viene calcolato come giorno lavorativo uh, per uh, risolvere anche il problema del contatore dei turni tornando nella data del primo gennaio andando giù abbiamo il contatore dei turni dove ci dice che abbiamo segnalato solo una mattina, un pomeriggio e una notte per, questa, uh, per questo turno. Il momento in cui inseriamo più di uh, 4 mattine, Nel momento in cui inseriamo più, mi hanno spostato tutto. Okay. nel momento in cui abbiamo. Allora come vediamo il momento in cui abbiamo inserito i turni per giorno 1, il momento in cui arriviamo al valore che ci serve per quella giornata uh, cambia il colore del, uh, della lettera e del conteggio. Per esempio abbiamo inserito per infermieri solo Tre turni di mattina e due di notte senza inserire la 2 uh, di pomeriggio senza inserire la notte. Se invece noi inseriamo un turno di notte per un uh, in, ausiliario, os, uh, subito la griglia diventerà verde, come per dire che è tutto a posto. Abbiamo riempito, se invece aumentiamo il numero. Mettiamo un'altra persona intorno turno di notte, vediamo che ci segnala di nuovo rosso, questo significa che qualcosa non è conforme a quella che ci serve a noi. togliamo contenuto e vediamo che di nuovo ritorna verde. Uh, adesso io inserirò un, uh, un orario completo così vediamo la Uh, differenza in momento in cui abbiamo un orario completo come vediamo se abbiamo compilato il mondo giusto uh, qua il contatore dell'orario cambia e ci dà uh, l'ok okay perché abbiamo uh, rispettato le regole del questo per infermieri e anche per il personale osso la formatazione condizionale dei turni è stata rispettata con le condizioni giuste. Ad esempio per verificare se noi in posto del turno di mattina qua scriviamo notte vediamo subito che ci segnala che manca una persona la mattina e abbiamo una persona in più a notte. Uh, nello stesso tempo, come abbiamo detto, a fine del, della griglia abbiamo sempre il contatore di quante uh, mattine fa l'infermiere 1 in questo mese, quanti pomeriggi, quanti turni di notte, quanti riposi quanti, uh, e anche quanti giorni lavorativi effettive le fa in questo mese in questo mese. Uh, dobbiamo sempre tenere conto che il turno di notte inizia in un giorno e finisce in altro, uh, in questo modo essendo 11 ore sono calcolate, uh, si dovrebbero calcolare due giorni lavorative, le quattro turni ah, se, uh, Significa che sono almeno 22 giorni lavorativi, dipende quanti turni di notte fa. Calcolo è fatto come il numero del giorno quando è stato inserito turno di notte, non anche il fatto che è uscito secondo giorno. Uh, Nell'orario vediamo che in automatico è stato compilato tutto il calcolo delle ore lavorate e come si vede una funzione che ci presenta uh, il mese lavorativo collegato a le picciture che le abbiamo fatte nel valore de, uh, del totale ore lavorate in un giorno e se noi cambiamo qua uh, l'orario di entrata e di uscita anche il calcolo delle ore sarà in modo diverso Un'altra uh, soluzione di questo applicativo, oltre al fatto che si possono cambiare i mesi con la segnalazione della, uh, delle festività e il calcolo automatico del totale delle ore lavorate fine a fine mese funzionante c'è anche il fatto che possiamo utilizzando un macro di cancellare la griglia di orario per nel momento in cui io clicco su questo pulsante cambia la griglia di orario si azzera e così posso inserire un nuovo mese partendo da zero.